Sì Presidente, grazie, no io sono voluta intervenire, chiaramente noi voteremo favorevole come ha detto la Presidente, la, Presidente, la Consigliera Iorio, e, però insomma io volevo dire che su questo argomento cioè noi ci siamo sempre confrontati e battuti già quando eravamo opposizione, cioè su queste benedette radio antenne radio base, e, perché purtroppo piovono eh, su tutto il territorio, e, è chiaro che è un problema eh, diffuso al quale eh, comunque il Roma Capitale può solo eh, limitare i danni perché come sappiamo eh, non si può spegnere un'antenna radio base o comunque non c'è un diritto costituzionale garantito alla comunicazione che è ai noi molto forte e purtroppo sposato anche dalla giurisprudenza nonostante eh, poi il principio di precauzione, di mh, matrice comunitaria che chiaramente fa in modo di restringere e comprimere eh, questo eh, diritto potere che ci hanno comunque le, le, le, mh, eh, che, mh, questi soggetti queste imprese di comunicazioni che possono far atterrare queste antenne, ci siamo sempre battuti io credo che purtroppo è un argomento trasversale anche questo mh, io mi ricordo ripeto in opposizione e nei municipi noi abbiamo sempre combattuto eh, questa, eh, per voler arginare ecco, questo atterraggio di queste antenne e, è chiaro che eh, Grazie. Mm. Non siamo contenti anche noi quando arrivino queste antenne, è chiaro che come per questa ci vuole un lavoro eh, del, eh, delle commissioni competenti urbanistica ambiente, come abbiamo visto su questo è stato fatto un lavoro dalla parte della commissione, tant'è vero che il dipartimento sta eh, comunque eh, muovendosi verso i contenuti di questa mh, mozione, quindi non è… Eh, io volevo rimarcare questo fatto perché, ripeto, un argomento a me caro eh, che mh, molte volte... Insieme ai miei colleghi chiaramente abbiamo affrontato insieme al presidente Diaco, quindi è chiaro che eh, mh, è giusto eh, porre la giusta attenzione, scusate, il gioco di parole. e, e Come abbiamo visto, siccome un tema, e questo tema in particolare di questa antenna è stato ben seguito, ecco qui che appunto, eh, anche il dipartimento pausi sta determinando eh, come appunto. Mh, previsto dalla mozione. Grazie.